Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, un caro, caro saluto e un grazie per la vostra sequela, potrei dire settimanale. E è una domanda, ma va anche nella playlist di angiologia e demonologia, perché mi è stato chiesto eh, da alcuni di voi... Un po di chiarimento, se fosse possibile, tra indemoniati, eh, squilibrati mentali, chi sono questi spiriti impuri, chi sono i demoni, in tante narrazioni evangeliche. Potremmo dire anche le persone che hanno manifestato, dobbiamo inserire anche questa quinta categoria, ehm, quello che viene così chiamato eh, nell'italiano volgare il, il malkaduch no? Mal um, ho trovato un testo del trattato di Hagigah il trattato sulle, sulle, sulle, sulle festività sulle festività, e, il sacrificio festivo nel capitolo 1 a Col Ha il foglio 3B una interessante contestualizzazione che potrebbe aiutarci a fare più chiarezza su questi fenomeni che Gesù nel Vangelo ha dovuto, ha dovuto incontrare di questi personaggi e a secondo che sia la, il racconto mateano o lucano creano a noi e ai commentatori un po' di, di dubbio, perché il malato psichico è una cosa, l'indemoniato è un'altra cosa, lo spirito impuro è un'altra cosa, il posseduto è un'altra cosa, e, e chi soffre anche del mal caduc no, è, è un'altra cosa ancora. Proviamo a vedere quella che viene definito la definizione di, tra virgolette, squilibrio mentale, dal punto di vista del fenomeno, fenomenologico, e che invece in realtà eh, cela esattamente le stesse cose che noi troviamo nei Vangeli. Quindi possiamo dire che non sono solo i Vangeli che fanno questa narrazione di Gesù, che incontrava queste persone nei cimiteri, eccetera, e li guariva, li esorcizzava, li guariva perché avevano mh, problemi fisici, ma anche... Mh, esorcizzava quindi cacciava via i demoni poi vengono definiti anche spiriti impuri che sono questi spiriti impuri no? nella playlist di angelologia e demonologia l'abbiamo già trattato e lo stiamo ancora trattando al paragrafo 6 recita così hanno insegnato i nostri maestri chi rientra nella categoria dello chiamiamolo squilibrio mentale così hanno definito colui che esce solo di notte la motivazione è perché di notte di giorno non ti colperà il sole nella luna di notte vi ricordate no? il salmo c'era eh, diciamo la, la, la problematica di fare incontri con, male, con malavitosi o con demoni o spiriti della notte quindi chi esce solo di notte non è a posto colui che per notte e vive nei cimiteri e colui che si strappi i vestiti. Vedete che già rientriamo un po' eh, in, quella, in quella diciamo narrazione che tante volte troviamo nei Vangeli. È stato detto da un rabbino, una morà, quindi di generazione molto avanti all'epoca cristiana, ma questo non significa perché questa testimonianza va a fondare nelle le radici, nella, addirittura nella mitologia ebraica che è considerato squilibrato, quindi qualcosa che fa più riferimento alla medicina, solo chi presenta tutti questi sintomi insieme. Rabbi Yohanan, quindi siamo molto più vicini all'epoca di Cristo, invece affermò è considerato squilibrato anche soltanto chi manifesta uno di questi tre eh, tipologie. A quale caso si fa riferimento? Continua la, la discussione da Monica. Se la persona in questione compie una di queste azioni in preda alla passia, ne basta una per definirla squilibrata. Ma se lei non compie queste azioni in preda alla passia, ma per altri motivi, e quindi si fa già una differenza tra squilibrio mentale, malattia e altro, anche se compie tutti e tre questi gesti, non è da considerare una persona squilibrata. Noi potremmo aggiungere quindi con problematiche afferenti già alla sfera dello spirito, dell'anima. In realtà si tratta sempre di chi compie queste azioni in preda alla pazzia, ma per ognuna di queste azioni potresti trovare una spiegazione e Proviamo a vedere quali. Per colui che pernotta nei cimiteri, e ne abbiamo visti tanti per nei cimiteri, potresti dire che lo fa finché si posi su di lui uno spirito impuro. Questa era una pratica magica utilizzata per entrare in comunicazione con gli spiriti e abbiamo già visto in altri video come vivere nei cimiteri dire, volesse dire, anche fare vera e propria necromanzia. Cioè, asportare parti organiche, normalmente le ossa, dai sepolcri, e usarle in quelle che vengono definite le pratiche degli avot, che non vuol dire solo divinazione, ma è anche la stessa eh, omofonia, e oltre che omografica, del, del termine per far parlare i padri, quindi proprio andare a recuperare gli spiriti degli antenati, attraverso l'uso delle ossa, pratica abominevole agli occhi di Dio. E questo si faceva nei cimiteri, ecco perché Gesù tante volte incontra gli ossessi nei cimiteri. Per colui che esce da solo di notte potresti dire che ha avuto un attacco di Ganderipass. Che cos'è il ganderippasse? Si chiama cinantropia. La parola deriva probabilmente dal greco che si riferisce a una condizione di delirio patologico per cui degli individui si credono cani ed escono a girovagare di notte da soli. Quello che poi in alcuna mitologia anche vengono definiti licantropi. È una variante della licantropia. Dopo questo raptus dice il testo la persona può tornare normale altri commentatori come il Rashi sostiene che si tratti di un attacco di febbre acuta che riscaldando eccessivamente il corpo obbliga la persona a rinfrescarsi uscendo nella frescura della notte. Notare che i primi medici che affrontarono queste cose nei trattati talmudici abbiamo molta documentazione sono stati proprio molti rabbini medici ebrei. Poi c'è per colui che si strappi i vestiti potresti dire che lo ha fatto perché era immerso nei suoi pensieri. Eh, quindi la persona immersa nei propri pensieri, molto preoccupata, non si rende conto che si sta lacerando le vesti. Noi sappiamo che la lacerazione delle vesti, per esempio del sommo sacerdozio, per il sacerdote faceva perdere questa funzione. E... Ma dal momento, e concludiamo, che colui che compie tutte queste azioni insieme sarà considerato, come il toro che, dice la Torah, accostando contro un altro toro, poi contro un asino e poi come il cammello, viene definito come un toro recidivo, che potrebbe colpire chiunque, si rientra nella casistica di Esodo 21-29 e quindi basta una di queste tre con conseguenze per definire la persona folle. Facciamo un passo indietro. Colui che pernotta nei cimiteri potresti dire che lo fa affinché si posi su di loro uno spirito impuro. Quindi qualcosa di umano, ipotesi numero uno, di un rasha, cioè non di uno Zadik o di un benomi, cioè di uno di mezzo oppure di un giusto, che non trova pace nell'aldilà e quindi tu andando a interagire con le spoglie mortali, con le ossa in questo caso, eh, lo rendi a livello fenomenologico fenomenologicamente parlando lo rendi come un demone ecco che allora anche nei Vangeli abbiamo sempre questo aspetto abbastanza simile tra i demoni che noi sappiamo chi sono quindi angeli decaduti e quant'altro però dal punto di vista fenomenologico si manifestano esattamente come gli spiriti domanda ma allora può esistere lo spirito, lo spirito di un uomo fuori dalla grazia di Dio, che vaga nei cimiteri, non trova pace e può fare del male alle persone, esattamente come anche la, nella nostra mitologia eh, spesso si fa riferimento, come qualcosa, come noi diremo i fantasmi. Ehm, noi non sappiamo se questo sia vero o no, la scrittura non ce lo dice, però Gesù appare sul mare e dice, sono io, anzi, io sono, eh, non sono un fantasma quindi vuol dire che almeno all'epoca le persone credevano a queste cose quindi i fenomeni di ossessione che è un disturbo dovuto all'agire dei demoni l'ossessione era sicuramente manifestata eh, e necessitava anche di guarigione proprio esattamente come un folle quindi il confine tra la follia come patologia anche, che, anche se il testo del Talmud che abbiamo letto prima lo, lo cerca di definirlo bene eh, il folle era una malattia però anche l'indemoniato anche il disturbato, cioè lo sesso, poteva manifestare lo stesso tipo di ehm, fenomenologia di persona che vive nei cimiteri gira di notte, urla fa soprattutto autolesionismo fa soprattutto autolesionismo Gesù incontra molto di questi autolesionisti Ecco, e interviene, guarendoli, guarendoli, quindi portando una, una guarigione, quindi eh, facendo eh, taumaturgia, immediatamente c'erano dei benefici anche nello spirito e nell'anima. Quindi se per l'anima c'è il fantasma e per lo spirito c'è lo spirito impuro, noi cosa possiamo pensare? Che a queste persone è stato impedito il transito da questo mondo all'altro mondo. E chi è che era responsabile di questo? Coloro che vivevano nei cimiteri e facevano necromanzia. Vi ricordate la pitonessa di Endor che faceva esattamente queste cose perché viveva presso il cimitero dove era stato sepolto? Niente po' di meno che Samuele il profeta o anche l'ultimo giudice. Abbiamo quindi chiarezza dei testi evangelici su allora, chi è lo spirito, eccetera? No. Non c'è questa chiarezza, è inutile che ce lo stiamo a raccontare. Però questo testo che vi ho letto vi fa capire che anche e soprattutto nella cultura giudaica successiva agli episodi narrati del Vangelo, questo aspetto di salute mentale, possessione, ossessione, e quindi problemi sanitari, poi possessione demoniaca, si manifestavano tutti nello stesso modo sostanzialmente. E spiriti impuri diciamo, parificati a livello fenomenologico a quelli che sono i demoni che non sono spiriti impuri inteso come intendiamo noi anche se la natura è quella di essere puri spiriti certamente Ecco, e nei cimiteri perché ovviamente lì ci sono le spoglie mortali delle persone che vogliono essere che, che, che vogliono revocare sostanzialmente evocare il medium per fare da contatto da questo mondo all'altro mondo Beh, tutte queste figure rimangono anche nella mitologia, nella mitologia ebraica, rimangono nella letteratura e non c'è stato alcun cambiamento. Quindi noi possiamo dire che i Vangeli registrano esattamente nel primo secolo esattamente le stesse cose che noi vediamo nel secondo, terzo, quarto e quinto secolo dopo l'era volgare. E quindi uno può dire beh, quindi sostanzialmente cosa c'è di tra virgolette vero. L'esistenza angelica maligna dei demoni questo è certo ci può essere una parificazione di, indicando la loro natura come quelli di spiriti impuri perché hanno, hanno peccato chiaramente, quindi si identifica spiriti puri in questo senso Sp oppure spirito impuro di un uomo, un rasha, che non ha fatto il transito, perché? perché vivendo nei cimiteri i medium usavano questo tipo di, di, di, di, di metodologia per far venire evocare no, lo spirito o il fantasma del defunto Gesù stesso parla dei fantasmi, non perché siano esistiti davvero, ma perché le persone pensavano alla fantasmata, inteso come, come eh, l'anima del, del defunto che non ha trovato ancora collocazione nello Sheol e poi ci sono i pazzi veri e propri che comunque il Signore guariva vengono, vengono eh, vengono curati esattamente come avrebbe curato eh, un medico e quindi questa salute fisica poi si faceva risentire immediatamente nella salute spirituale. L'uomo è un, un totale di spirito, anima e corpo, quindi l'aspetto taumaturgico risolve tutte le tre le problematiche dello spirito, dell'anima e del corpo. Quindi la guarigione fisica comportava anche una guarigione spirituale e dell'anima stessa. Quindi anche eh, quelli che erano affetti, no? cadevano per terra con lo schiuma in bocca in eh, Malkadok, quello che viene definito da noi Malkadok, e venivano considerati, posseduti, indemoniati, perché c'erano fenomeni di possessione demoniaca, anche, che si poteva manifestare anche in quel caso lì, però essendo una malattia, che poi non lo sappiamo che è il problema che viene dal, dal cervello, la guarigione che veniva fatta non era solo una guarigione fisica ma era anche spirituale non era solo spirituale ma era anche fisica Ecco, quindi noi non abbiamo la certezza di quale delle quattro categorie si possa fare riferimento ma sappiamo che sono quattro categorie che venivano ingaggiate da parte del Signore che lui si faceva carico di questo per portare anche lì la sua salvezza Ecco, questa era un po' la curiosità di oggi, come si può definire, secondo la tradizione ebraica, eh, la malattia mentale. E i Vangeli, ancora una volta, ci danno uno spaccato storico e teologico di quella realtà. Ciao e alla prossima.